Per una volta ci vediamo di giorno e non con il favore delle tenebre. Mi sono accorto che i miei occhiali hanno un riflesso verde <ride> e penso che sia dovuto ad una geniale invenzione che mi è stata segnalata da una collega, la senatrice Rivolta, con cui ho diverse connessioni professionali perché lei è la vicepresidente della commissione bilancio e come sapete in commissione bilancio stiamo esaminando i vari ristori e la geniale invenzione è l'antinebbia per, eh, per le lenti degli occhiali perché con la mascherina sapete che il vapore sale e quindi dato che adesso fa un po' freddo e effettivamente esiste anche questo, vedi quanti mercati si aprono quando il mercato, diciamo così, può piacere o non piacere, ma, ma eh, non sempre fallisce, ecco. Viceversa è veramente interessante e penso che vorrò portarlo all'attenzione dell'aula dove oggi interverrò, interverrò nel contesto del decreto del decreto covid diciamo l'ennesimo decreto covid quello sulla eh, diciamo per capirci sulla proroga dello stato di emergenza insomma decreto legge che, <coughs> un decreto legge che eh, per la materia che tratta è andato in commissione affari costituzionali ma come vi ho detto il governo ci aveva inserito anche la proroga dell'invio delle cartelle, quella cosa che aveva fatto con un decreto del, del 17 dopo che il 15 eravamo andati a fare qualcosa di fronte all'Agenzia delle Entrate. E la, ehm, eh, la cosa che mi, che mi affascina è l'atteggiamento in particolare della Banca Centrale Europea, ma direi ormai di tutte le banche centrali. Il dibattito sul tema dell'indipendenza della Banca Centrale stava già cominciando ad affermarsi prima che la crisi si aggravasse, guardate, io diciamo, l'avrete capito, le parole le scelgo, ho detto prima che la crisi si aggravasse, perché non prima che la crisi arrivasse, perché quando è arrivato il Covid noi eravamo già in crisi questo lo sapete insomma la produzione industriale stava diminuendo e comunque eravamo già del 6% sotto al PIL del 2017 prima del Covid quindi insomma ecco, non prendiamoci in giro noi siamo in crisi dal 2008 eh, ne stavamo uscendo intorno al 2010 poi è arrivato Monti ci siamo rientrati e non ne usciamo non ne usciamo quindi allora, prima che la crisi si aggravasse eh, già si ragionava sul tema dell'indipendenza. L'indipendenza, proprio per definizione, è una relazione di carattere bilaterale, cioè io sono, tu sei indipendente da me, se io sono indipendente da te, insomma, ci deve essere una relazione bionivoca. Se la eh, relazione di indipendenza è, eh, diciamo, univoca, cioè tu sei indipendente da me, ma il contrario non vale allora la relazione non si chiama più indipendenza si chiama bullismo si chiama io posso dirti quello che tu devi fare ma tu non puoi dirmi quello che io devo fare che è esattamente il sogno e purtroppo anche la realtà dell'esercizio del cosiddetto central banking oggi oggi le banche centrali dicono ai governi che cosa devono fare ma non vogliono sentirsi dire che cosa devono fare <ride> però, però come dire questo conferisce alle banche centrali uno statuto abbastanza peculiare nell'ordinamento di uno Stato di diritto, perché diventano di fatto l'unica entità eh, superiore non recognata. E... e dobbiamo interrogarci su questa cosa. Eh, perché dico che il dibattito sarà destinato a svilupparsi? Ah, per un motivo molto semplice. Perché... Eh... Questa caratteristica delle banche centrali di voler dire agli stati che cosa devono fare, quindi di fare politica, predicando però la propria indipendenza dalla politica, cioè eh, decidendo e rivendicando di avere degli obiettivi politici che non devono essere sottoposti ad un vaglio democratico, raggiunge con la crisi Covid ulteriori vette. Un esempio sono le dichiarazioni di Yves Mersch che eh, è un membro del, del Comitato Esecutivo della Banca Centrale, non so che cos'è un vice direttore, adesso non mi ricordo, di quota quota.